Ciao ciao ciao ciao uh, pro... Audio! Ciao! Prova... Audio! Oh! Sì. oh no! Gringe Ah, che bella giornata! Il sole splay, eh? Il sole? Eh, si! Sì. Sì, sì! No! No! Eh... Che cacchio ci fai tu qua? No, aspetta, devo processare un paio di informazioni. Allora, innanzitutto. Aspetta. Ah, ok. <ride> allora, innanzitutto. Non so, Perché io mi sono appena svegliato. Non sono in camera mia. E poi soprattutto, che... perché tu sei in casa mia che non è casa mia? Non è casa tua, nemmeno io ero in casa mia. E Credo perché... che siamo stati rapiti dal leggendario Giorgione. Oh, ma sempre a noi sta cosa? C'è cioè una vita normale. Eh sì, eh, mannaggia. Io eh, sono riuscito a trovare un arguto sistema per tentare di fuggire. Sì. Ma sono piombato da te. Okay. Che fortuna, devo dire, no? Allora, Mostra. dobbiamo trovare un modo per uscire, però. Eh, un attimo che mi ci impegno, eh. Stai cioè, defecando nel vaso No, ho anche perso il piccone <ride> Perché scendendo misteriosamente mi è stato rubato il piccone dall'inventario Allora, eh, vediamo cosa c'è Allora, ora mettiamo le sbarre portale. che portano Allora, andiamo con, con calma perché <ride> devo romanzare l'uscita <ride> okay. dalla prigione <ride> <ride> Allora, intanto abbiamo delle sbarre eh, con del vuoto botone... Allora, qua c'è un portale Ok, l'ovvio portale <ride> Allora sotto il letto potrebbe esserci qualcosa, oh. non c'è niente Qua ci sono dei mattoni, allora qua c'è un buco però E c'è cioè del, del vuoto anche là Era una shulker nera ah, E okay. c'è un red portal E c'è scritto che figo eh, C'è scritto Droppami nel Aspetta che ho sbavato tutto il microfono <ride> <ride> Che schifo Quindi diciamo questo è il V Credo sia... Oh, esatto! Oh, no. Eh? By the way, due to your memory loss, you probably have no idea where you are. Appunto. Long story eh. short, you are the test subject of a skill-based, totally safe, and cool experiment. Eh, aspetta. Exciting, isn't no. it? No. Don't eh, worry, aspetta! You to this by a no! Aspetta, it non ho segnato, non ho firmato nulla! No! Chi sei? Aspetta, allora, eh, no. no. no. no. You are here. Eh. Che bello Tuffiamo Andiamo nel Sento un suono ambiguo Ok Dove siamo? Oddio Ciao Siamo eh, in allora, in Super siamo... Mario <susurra> Qua c'è del verde Che hai fatto? Allora, là Guarda quel blocco Guarda, tipo un tick. Qui, delle ok Allora Ci qua sono, delle sono su... apparse delle spunte tipo. E qua quanti... proviamo a fare il... Ah io Ah, devi fare, ah! credo che... Aspetta, no, ho capito. Qua c'erano le spunte, quindi ecco. Ok, ah, adesso dobbiamo andare là. adesso va. è una combinazione. No. No, fermo. Apera, ah, apera. in ordine dobbiamo andare, dobbiamo fare quello. Allora, fai quello. Sì. Ok, adesso okay. fai quello. Questo, quello e? Eh? Uno. Ok, li ho fatti okay, entrambi. Adesso... Qual allora, era il terzo? Questo e questo. Non ce n'era un terzo. Aspetta, no. E dovevi? Mi sa che dovevamo farli tutti e tre. Tipo, io faccio quello e questo e tu fai quello. Allora proviamo. Vai là. Andiamo. Ok. Ok. Adesso. Aspetta, dobbiamo fare questo. Un attimo. Ah, è una combinazione. Questo e okay. quello. Vai, vai, vai. Questo qua. Okay. ok adesso 3 ora tu fai è questo, questo grande che... quello e quello là ok io faccio questo fai quello e passa okay. direttamente all'altro perfetto ok 1 2 3 4 5 questo e quello ok, okay. ci siamo 1 2 2 non mi ricordo ok tre, quello 4 4 poi di nuovo questo poi di nuovo cinque, quello di prima 6 e, e questo poi... Sì. Oh, oh mamma mia! Il portale Allora, un altro portale. aspetta un attimo. Questo però ha un color grigiastro. Prima abbiamo fatto il rosso che ci ha portato nella stanza rossa. Quindi adesso questo qua questo è nella stanza grigia. Prima eravamo nella stanza grigia, vero? Infatti, siamo, siamo tornati qua! Ma... Ciao! Eh, siamo tornati, sì. Ciao! Oh, il next portal should have opened by now, qualcuno è dovuto fired for this. Mi ha dato quell'arancione. Okay. ok. Vai. Il portale arancione. che Non è figo, ha. Fa vedere. È molto arancione. Beh, lo butto nel. È funzionato. Al buttarlo nel. Andiamo. Eh? Abbiamo ah. un punteggio? Ho delle palline nere. Ah, dobbiamo spararli! Oddio, no. colpisci! Uccidili tutti! No, aspetta, mi sa che dobbiamo colpire con ogni palla quelle di ogni colore. Cioè allora, io faccio fuori i rossi. Io quelli arancioni. Tu fai. Morite tutti e tutti. vi punti. colpisco. Eh. Oddio. Arancone. Ok, ce n'è uno verde là in alto. Eh. Yeee. Yeah. Yeah. Uh, c'è un piccone qua. The of three and save the world. Che può rompere sbarre di ferro. Anyway, try to out how to open the di qua. Vai, vai, vai. Comunque, no. Credo che. Dice. Allora. Dobbiamo trovare a... provare ad aprire il portale giallo. Ah, qua c'è un coso. C'è un... il portale giallo. Oh, L'ho trovato. Bene, andiamo. Ti, ti do l'onore. Grazie. Vai. Però... Però. Noi lo butteremo okay. nel. So... Oh. Ci oh aiuta. No. Oddio. Stai... Okay. Ah, eh, allora. Dobbiamo spingere. Sì. I cubi. Ah! Ok Senza... Comunque il, il signore è molto British Senza passare Per il rosso però che non possiamo passare Quindi Questo... guarda qua c'è un Allora proviamo a fare in modo indipendente Un po' di ecco, Ok aspetta... no ho attivato Ma trasmettono la redstone. Allora guarda Ecco vedi Vedi questi blocchi qua se io metto sopra il blocco Avvia Una sequenza magica Ok. Quindi in teoria Non questo non funziona Questo è nemmeno questo Entrambiti sono allora. bloccati okay, questo, questo pure è bloccato eh, Proviamo a togliere questo Possiamo fare un restart comunque Aspetta Guarda eh, okay. ok se metto questo qua Attiva questa Vai spingi eh. Ok mm. Qui vado in ingegneria Qua c'è questo Un attimo Perfetto, può passare okay. Può passare questo qua che attiva la, la leghetta lì Perfetto. Ok, e questo qua è libero Perfetto, anche questo Allora, tiriamoli fuori tutti Solo Manca liberare manca. solamente questo Che si attiva con questa No, si attiva con questa qua Ah giusto, allora Andiamo. Quindi E però uno... dobbiamo attivare questa Che si attiva da qua Uno va qua Però questo è bloccato Che si attiva da qua Ok, portane uno qua Lo sono io? Perfetto questo adesso. Qua. Questo qua porta. Ops, no, l'hai spostato? Qua. Perfetto. Okay. Questo qua va spostato, E adesso vai. lo dobbiamo spostare qua un attimo. Ok. E questo qua è libero. Perfetto. Che ingegneria, mamma mia. Adesso Perfetto. portiamo questo qua, che è l'ultimo. Lo portiamo là. Proviamo. Ok, allora. Se riusciamo. E però per farlo dobbiamo sbloccare questo si sblocca levando questo perfetto Sto passando questo qua oddio perfetto. vai spostalo tu eh, questo qua lo slide come ultimo ok ok, okay. adesso abbiamo okay. tre strade attive ce l'abbiamo fatta vai spingi perfetto e ora manca l'ultimo no Ops. Eh... no A fermo Okay. Eh. ok Oh mio dio Vai l'ultimo sì. sì. sì. <ride>